Ciao Giancarlo, Giancarlo Valletta, oh, ciao Emilio. responsabile della comunicazione di Audiogamma, uno dei più importanti sì. distributori eh, del mercato hi-fi e anche video per l'Italia. Eh, ti chiamo perché ho saputo recentissimamente che avete aggiunto un nuovo tassello eh, alla vostra distribuzione che è il eh, marchio Paradigm. Eh, un... Paradigm, sì. Che si aggiunge Magica. ovviamente all'altro brand che già avevate preso da, da poco, che è Anthem, che sono due marchi di un produttore canadese molto importante. Anthem, ormai conosciamo benissimo, Prede, Coder, amplificatori, anche Dolby Atmos spettacolari, e appunto si aggiunge Paradigm da pochissimo. Tra l'altro aggiunge... c'è una... scusami se ti interrompo no, Emilio, ma c'è una cross-section molto... Io. Esatto, una cross connection molto interessante perché Paradigm utilizza l'ARC di Anthem. Quindi l'Anthem Room Correction eh, che è stata sviluppata dal uh, National Research Council di de, uh, canadese insieme con Anthem viene utilizzata anche da Paradigm per fare la correzione ambientale dei subwoofer e dei due modelli di diffusori che, uh, ibridi. Quindi il Persona 9H, eh sì, eh, entrambi i, i diffusori ibridi hanno un, un engine DSP molto simile a quello delle Martin Logan grosse eh, che hanno la parte bassa amplificata. Tra l'altro c'è qualche punto in comune tra, tra, tra le due linee perché qualche modello eh, da esterni eh, eh, di, Martin di, di Martin Logan è uguale a Paradigm molto simile a Paradigm però questa è una curiosità ecco. certo è no, interessante comunque adesso Paradigm ma... JBL che avete già uh, B&E uh, Martin Logan sì. e, e ah, Vivid. Vivid quindi avete Vivid, Vivid. Sì. adesso 5, 5 marchi di diffusori e mi ha detto che saranno adesso a Rimini Saranno a Rimini, sì, saranno a Rimini la, la serie Founder che è una serie eh, uscita poco prima del Covid, quando noi non, non, non ce l'avevamo ancora in distribuzione il marchio e quindi chiaramente per questione di Covid poi è stata distribuita, cominciata a distribuire adesso e sarà in anteprima eh, eh, tramite il supporto di Audio Quality che, che, che ci rappresenta in modo assolutamente degno a Rimini. So quindi chi che... vuole cominciare a sentire, dimmi scusa. Sì. Dico sì, so poi che vabbè, sarà... In parliamo del prossimo weekend, ovvero sabato 26, esatto. domenica 27. Noi di AV Magazine saremo lì per un, insomma, un reportage, per fare un po' di, di incursioni a gamba tesa nelle varie salette e so che sarà in, all'interno di un impianto questa nuova serie Founder con l'integrato Rotel Nici, eh, anche quello lo conosciamo molto bene. In una saletta solo stereo, con musica in streaming di alta qualità, quindi tanta roba. E eh beh, certo, certo, certo. senza dubbio. E quindi niente. Paradigm, tra l'altro, è mo molto nota, una cosa che, diciamo, come appassionato di iFi, mi è, è sempre piaciuto molto per i subwoofer, no? Perché perché Paradigm, a parte le c, le, le sei linee di diffusori tradizionali, le, le altre tante linee di diffusori, insomma c'è un catalogo assolutamente sterminato eh, che riesce mh, veramente a venire incontro a qualsiasi, qualsiasi mh, esigenza, ha anche tutta una serie di sub tra, tra i quali il sub 2, che è un affaretto da Uh, 6 woofer da 25 con un <ride> amplificatore da 9000 watt di picco e che raggiunge i 9 hertz eh, a meno 3 dB, quindi un, diciamo un, sub, un, po', un po' esuberante come dire. Tu sai già quindi, che oltre... Cicogna già si è prenotato per un ascolto, quantomeno un ascolto di un sistema del genere. Sì, però Cicogna lo potrà ascoltare solo se si siederà sul subwoofer mentre suona in Perché lo voglio vedere saltellare. Ma lì sul... non c'è problema, perché Cicogna, come sai, la discografia è piuttosto eterogenea. Quindi, sicuramente un, un organo che scende a Novers lo trova sicuro. No, non lo trovo... eh, sì, infatti, infatti l'ho detto per quello, quello è il, è, è il sub per Cicogna. <ride> E quindi niente, siamo, siamo contenti di, di aver preso Paradigm, l'azienda è molto bella ed è eh, tra l'altro, soprattutto con le, le quattro linee Hi-Fi che poi strizzano l'occhio anche Theater, perché hanno ovviamente tutte quante eh, sicuramente un centrale e almeno un sub, eh, non in tutte le linee ma in buona parte delle linee, e poi diciamo, esprimono la, la, le, le varie esigenze che può avere il pubblico. No, quindi, dalla Monitor S, che, che è la più piccolina, poi eh, Premier Founder e Persona. Persona sono i top di gamma, sono dei prodotti davvero belli, belli personalizzabili che hanno tutta una serie di. La cosa interessante no, di paradigma, che forse è. è, è è l'unica azienda che è riuscita a, a farlo in questo modo, a rendere la griglia eh, eh, del, del, del woofer e del Twitter o del midrange, dipende poi dalle linee, un, un elemento attivo, quindi un elemento che diciamo rifasa il suono. E quindi non è solo vissuta come un, la griglia che attenua, e quindi forse è meglio metterla, ma è, ma è una griglia che devi tenere per forza e che quindi leva anche dal dubbio. Amletico dell'audiofilo, farmi rovinare dal ragazzino di turno l'altoparlante o, eh, o tenere la griglia, qui la devi tenere per forza. E quindi, mh, diciamo, è un, è un approccio diciamo diverso dagli altri, eh, però è interessante secondo me molto interessante va bene io intanto mi vado a sentire questo weekend le founder e poi magari ti chiederò di mandarmi una lista di punti vendita dove saranno dove sono o saranno in, in funzione le nuove paradigmi. le nuove paradigmi che distribuite grazie ancora Giancarlo e grazie a voi ciao divertitevi a Rimini ciao certo